Salutiamo la forza, la grandezza delle forze femminili, forze di madre natura che vengono a presentarsi in questo spazio. Chiediamo a loro il permesso per aprire lo spazio fisico, energetico e spirituale di un viaggio con la dea. Chiediamo a madre Jurema, regina delle foreste, di scoccare la sua freccia per aprire i nostri cammini e donarci una direzione chiara. Chiediamo a madre Yan governatrice dei venti, di soffiare sulla nostra strada per rimuovere tutti gli ostacoli il valore di una guerriera. Chiediamo a Madre Oshum, Regina delle Acque Dolci, di profumare i nostri pensieri, addolcire i nostri cuori e guidare il nostro verbo affinché l'amore regni in questo spazio. Chiediamo a Madre Iemanja, Regina dei Mari, di accoglierci tra le sue braccia, di confortarci e di lavare le nostre ferite, così da poter rinascere purificate e benedette dalle sante acque del mare. Salutiamo tutte le donne che sono venute prima di noi, tutte le erboriste, curandere, ostetriche, sacerdotesse, dee, madri e nonne. Seguiremo il cammino di sangue e foglie che voi ci avete lasciato, signore della saggezza millenaria. Nere, indie, donne biblioteca, anziane, che custodiscono nell'età della pelle gli insegnamenti della vita. Donateci sotto forma di infusi, rimedi, ricevuto da quelle che vi hanno preceduto. Sappiamo che il nostro destino è sanguinare e ciò non ci uccide, siamo donne luna rossa e rinasciamo ogni mese e quando il sangue non scorre più attraverso i nostri corpi sappiamo reinventarci nell'oscurità di ogni luna nera con il nostro sangue sacro trasformato in un brillante e prezioso rubino. E nello zampillo di questo sangue rosso e nel brillo di questa pietra andremo avanti come ci è stato insegnato, segnando la strada con sangue e foglie, perché quelle che verranno dopo di noi non si perdano. Diamo il benvenuto alle donne arrivate oggi in questo spazio, che si siedono per la prima volta davanti a questo cerchio e a tutte quelle che ne sono già state parte. Che i nostri corpi possano liberarsi insieme in una danza ancestrale, che il nostro canto sia voce per la nostra anima, che il nostro cammino nel mondo sia accompagnato dalla fierezza dell'essere donna sapendo che ci sono altre sorelle che camminano al nostro fianco, che la Grande Madre Guidi protegga e benedica ogni nostro passo e che ci permetta di aprire le ali per volare sempre più in alto.